Ciao a tutti! Oggi prepareremo il preparato per cioccolata calda. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli Ingredienti sono cioccolato fondente a cubetti, zucchero semolato, cacao amaro e fecola di patate. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare.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 per 10 secondi a velocità 8 unire sul fondo del boccale con la spatola ed azioniamo nuovamente il bimbi per 10 secondi a velocità 10 Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la fegola di patate e il cacao amaro. Ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 8 Il preparato per cioccolata calda è pronto trasferiamolo in dei vasetti con chiusura ermetica Preparato per cioccolata calda si conserva in dispensa per 6 mesi. Dose per una tazza di cioccolata, 200 g di latte e 40 g di preparato. Grazie e alla prossima ricetta!